It's bad. Gormiti! La conoscenza è potere! L'ultimo santuario solar che è più avanti Se i miei calcoli sono accurati E posso assicurarvi che lo sono Tra poco saremo lì Se superiamo questo percorso a ostacoli cosmico oh, è una follia al contrario, è tutt'altro che una follia. Per un'intelligenza superiore, le leggi del cosmo sono logiche e prevedibili. Ora, Riff, giù. Cosa? La mia mente ora è in sintonia con il cosmo, in parole povere, so più cose di tutti voi. È così irritante, proprio come Icor, però peggio. Oh, andiamo. Aeron sta solo usando il cervello per una volta. È colpa dei frammenti del cosmo. Lo stanno influenzando. Qualunque cosa sia, mi ha stufato. Ora basta, interruzioni inutili. Procediamo. <susurra> Seskel! La tua strana pettinatura non è bastata a sconfiggere i guardiani. Che sorpresa! Scherzavo! Ascolta, ora che sono tornato in forma, devo affidarti un lavoro. Sì! Voglio che tu mi faccia penetrare all'interno del santuario Solark! E quando arriverà il momento di agire, i tuoi trucchetti temporali ci saranno utili. Ora basta, assimilare, e stringi il tuo bastone magico. Aoki, attiva l'energia alfa e facci entrare. Avanti! Oggi, se è possibile. D'accordo, d'accordo! Se dovremmo... Dovreste lasciar fare il resto a me Provate a non fare niente di sciocco eh, Va bene, sei ufficialmente una spina nel fianco! Oh, oh! Oh, Aaron! Allora, dov'è il Solark? Perché nessuno è puntuale da queste parti? Io sono Iridium Guerriero Solark e Mago dell'Ordine perché siete qui, giovani viaggiatori? Avete provocato un grave squilibrio nelle forze elementali di questo santuario. Sì, ho raccolto tutti i frammenti del Cosmo del Cuore del Titano e ora tu li riassemblerai, così noi potremo riportarli a Sol. Avanti, di corsa. Devo solo liberarli. Siamo giusto in tempo. Ora muoviti furtivo. Non devono scoprirci! Ah! Smettila di fare così! Ah! I frammenti non vogliono uscire dal guanto! La loro pura energia cosmica grezza è troppo instabile! Dovete unirvi a me in un antico rituale! O quell'energia porterà alla distruzione il santuario? Un antico rituale? Ah, sistemerò tutto con la mia intelligenza superiore. Fate come me. Questi movimenti porteranno ordine nelle forze cosmiche intorno a noi. Andran. Lantor. I Tantir. Mm? Mm? Andran. Lantor. I Tantir. Ridicolo. Ho compreso le leggi immutabili che governano il cosmo. Nessuno mi farà ballare come un ebete. Ma tu adori ballare come un ebete? Adesso non più. Ora fate silenzio. Devo concentrarmi sul vero problema: aggiustare questo guanto malfunzionante. Oh. Ah! Non di nuovo. <fri> Zanna Solare! Guardiano, unisciti a me nel rituale o il pericolo diventerà solamente più grande. Se non mi fai concentrare sul mio compito, non mi lasci altra scelta. Gormiti, potenza degli elementi! Furia del Cosmo! Comandante Cosmico Oh, che succede? Questo Solar che ci sta attaccando eh? Ehi, nessuno fa il prepotente con i Guardiani di Gor Lord dei Gormiti, fatti da parte Non ci penso nemmeno Cospico! Ho avuto molta pazienza, Gormiti! Ma ora dovete tutti andarvene da questo posto, Drago Ardente! Polgone no. ah! Cospica! Ah! ELIOS dagli una lezione! Yeah! Ah! Un momento, così non va bene La mia conoscenza è infinita e solo io posso aggiustare il quanto Aaron, questo non è da te Guardiani, è vostro amico, parlategli Sembra che non gli importi più della nostra amicizia Gli importa solo di dimostrare di essere il più sveglio Hai ragione, credo di avere un'idea Fate come me Andran, Lanthor. I Tantir Andra! Lanto! Lanto! I Tantir Andra! Andra! Oh, oh, oh, oh. Siamo bravi! I Tantir! Uh? Andra! Siete Andran. bravi? Lanto. State sbagliando tutto! Siete scordinati, imprecisi e imbarazzanti! Ah sì? Come dovremmo muoverci allora, signor io? Proprio in questo modo! Andra! Lanto! I tanti! Wow. Quindi è così che si fa! Facci rivedere! Andran, lantor, i tanti. Solark! Credo che adesso possiamo terminare la nostra lite. Mm. Uh. L'energia e vibrazione, giovane guardiano Diventando tutt'uno con essa, l'abbiamo domata Ma solo momentaneamente Libera i frammenti, prima che ti influenzino un'altra volta Sono lo spiritosone della banda Essere quello intelligente era bello Uno spiritosone può essere la voce della saggezza Dato che molti saggi sono tipi di spirito il segreto è trovare il giusto equilibrio tra testa e cuore. Oh! Qualcosa sta influenzando di nuovo l'energia del santuario. Dobbiamo procedere subito. Oh! Oh! Credevo che quegli sciocchi non sarebbero mai riusciti a farcela e invece saranno proprio loro a portarmi dentro al Tempio di Sol e poi il cuore del titano, tutto il cuore del titano sarà mio! Oh, prendiamoci un po' di tempo per goderci il momento, sei bravissimo a prendere tempo! Sì, sì, ora vado! Ah! Cumulo di capacità mentali cosmiche Sì, il vecchio Aaron è tornato Beh, Iridium ha detto che dovevo trovare l'equilibrio Non credo che intendesse quel tipo di equilibrio Lo so, sarò anche uno spiritosone Ma d'ora in poi sarò uno spiritosone saggio Andiamo a portarlo a sol! Siete pronti? Però sì Pronti a combattere